E ciao ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo video per, per, per fare diciamo così, 24 ore come un S4 Ma senza parlare andiamo al, alle, alla, diciamo così, alle 24 ore, ciao 24 ore iniziate e um, qui eh, faremo il test subito alle 9 e mezzo 9 e mezzo Aspettate su Instagram Che non si installava Quindi ho dovuto installare la versione light Che fa schifo perché boh. Vedete Funzioni Deve un attimino caricare Cioè quindi funziona più o meno Ho detto fa abbastanza miracoli però no, comunque si sì, Abbastanza va oh, più che bene Per chi non scrollo così velocemente. Ecco. E allora. Ora facciamo il test della storia. Instagram. Andiamo qui. Storia. Storia. Fotocamera. Ok. Facciamo così. Facciamo così dai. Ok. Sono tipo le 10.31 e abbiamo il 84% di batteria. Sono al Mac e devo farmi da hotspot. Allora, luminosità direi top. Io con gli occhiali da solo la vedo benissimo. Girando anche. Quindi qui abbiamo due dispositivi connessi per tipo oh, un'oretta, boh, circa. E boh, si è comportato bene perché alla fine abbiamo il. 71% di batteria quindi direi proprio bene quindi adesso torno a casa e ci vediamo mi sono seduto su una panchina mentre aspetto dei miei amici molto professional e non scendere con delle notifiche aspettate che le cancello ok aspetta. e cavolo ok ok Comunque qui abbiamo il, il pannello delle notifiche e eh, l'ho messo sotto carica, volevo far vedere l'ora, alle 3. Eh, adesso io sono uscito eh, alle 3, sto, eh, cioè sono uscito alle 4 e adesso i miei amici sono andati a prendere lì eh, al bar una cosa e questo qui è l'ora e sono già al 94%, bene? E ora direi di andare a fare un po' di cose su Instagram Lite. Ovviamente qui ho fatto qui. Lagga un bel po' perché siamo sotto 4G. Però direi anche qui. Testa è superato. Allora ragazzi non so perché si è attivato il flash Sta di fatto che... Oh, eh, non l'ho più ricaricato il telefono Da quell'ultima volta lì Scusate secondo Il pin Che non vi posso far vedere Perché è identico a quello Del mio iPhone Ok Sbloccato E eh, volevo farvi vedere Qui Su applicazioni eh, Volevo andare qua su Volevo farvi vedere comunque, sta di fatto, che ehm, la maggior parte dei servizi non funzionano più. Vedete qui dice, boh, che vabbè pure in uh, spagnolo, si sì, dice comunque tipo S-Voice, ecco. È stata mollata, no, non così. Come si attiva S voice, tipo così. Guardate. Non riesco a trovare una connessione di rete per favore si collega e riprovi è stata dismessa per l'appunto il oddio è stata dismessa comunque il a ah, fine 2019 e ora vi voglio far vedere uh, tape advisor va bene questo qui video è... questo qui era il locale poi questo qui vabbè, bene tutte le robe andiamo su Samsung link inizia questa prova qui l'ho già fatta già da un pochino, eh. Notifiche impossibile. Ho l'account Samsung, ce l'ho, ce l'ho, ve lo posso assicurare. Vedi, riprova tra poco. E poi Samsung Hub. Qua dice, vedete che è stata dismessa addirittura nel 2014. Questo qui è del 2013, eh. Beh, Samsung Apps questo qui funziona però l'aggiornamento 99 su 100 quanto ci scommettiamo eh. aggiorniamo tanto sono connesso con la wifi vediamo intanto qui scarica poi esco tanto poi Nel mio biglietto li faccio fare poi vabbè SME ok um, ah, questo qui ci si è saltati vediamo un po' cosa qui serve tipo il traduttore tipo traduci di app poi non ho ancora aperto Funziona ancora, ok. Anzi, vi lascio questo qui. Samsung Lens. Vabbè, funziona ancora. Scusate che carichi, però... si funziona ancora perché è una roba locale alla fine. Ma tutte le robe che richiedono eh, una connessione di internet oramai i server di Samsung sono andati. Per esempio, qui, eh, dov'è che era? un lettore ottico che è tipo Samsung Lens questo, questo, ecco, gruppo Play, oramai sarà stato dismesso perché bisognava avere un po' di eh, telefoni. Comunque, volevo un attimino andare a vedere con voi l'Android che aveva, scusate, devo censurare, no? Questo. Lollipop, se non sbaglio 5, 5.0.1... Uh, giornatissima secondo me è aggiornato a ieri sicuro vero poi vabbè qui bando che è la versione kernel no era se sbaglio la build per attivare l'opzione sviluppatore scusate eh, lo devo fare che secondo me voi in telecamera ecco. gli aggiornamenti Uh, vabbè. Niente, no no no, no, no, no. Mi viene la crisi epilettica. Oddio, no, oddio, non sta tocchi. Ok, vabbè. Ci vediamo quando avrò, quando avrò finito la giornata. Oddio, sembra sozza la mia mano. Vabbè, ciao, boh, non so dov'è che eravamo rimasti a group play. Vabbè. Che okay, vabbè, questo Witch vogliono più telefoni, io ce li ho uh, flipboard, poi mh, vabbè, flipboard penso funziona ancora. È ancora su Play Store, email, Drop Box, Dropbox vecchissimo Drive anche lui vecchi, vecchissimo, currents current. Non so nemmeno se funzioni più, non so manco cosa sia. Carens eh? così giusto per dire, eh. Spararne una. So che di Google Aspettate Che non l'ho mai aperto Ho paura che ci sia Ah Ora ho capito perché Non lo trovavo Su Play Store eh? Google più e Nel 2018 È stato Dismesso Ma non è più disponibile Ad aprile 2019 Dicembre 2018 eh, L'hanno annunciato E aprile 2019 eh, Ha smesso di funzionare eh, le conclusioni Dobbiamo tirare Quindi tiriamo delle conclusioni Allora Questa giornata è stata Molto Molto difficile Però Vabbè quelli di Instagram l'hanno sentita Però vabbè Mi sono divertito Nel bene o nel male Però vabbè, niente Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao